sono gerardo paterna e dagli studios primo round di milano vi do una news che era già nell'aria torna sinergie quest'anno quinta edizione venerdì 2 dicembre presso l'hotel enterprise di milano una location esotica ma comoda ampia e fantastica per ospitare un evento unico per gli agenti immobiliari condurrà questo evento Deborah rosciani giornalista e speaker di Radio 24, per la parte digitale avremo grandi ospiti, Rudy Bandiera, Riccardo Scandellari per il personal branding, ma avremo anche, parleremo anche di, di lusso con Davide Bertilaccio che è il CEO della, del gruppo Villa d'Est, parleremo di formazione, di giovani e di futuro con Stefano Paschina, eh, founder di ICS, la Scuola Internazionale di Milano, ma avremo anche Francesca Zinstein, in scenari immobiliari, tanti tantissimi relatori che arricchiranno le informazioni, ci daranno tanti utili strumenti per poter trasformare la nostra eh, carriera immobiliare in un vero successo. Eh, ci, sarà, eh, ci saranno 25 workshop, tanti relatori, aziende che parteciperanno in modo attivo a questo a questo evento, evento ibrido ve lo ricordo, quindi avremo 250 partecipanti in presenza e la consueta piattaforma online che l'anno scorso ha permesso ben a 550 agenti immobiliari di collegarsi contemporaneamente da tutta Italia. Partecipare è facile, ve lo ricordo, venerdì 2 dicembre potete iscrivermi seguendo il link che metteremo qui sotto nel primo commento. Vi aspetto.